Ciao a tutti, benvenuti sul canale della Piccola Biblioteca di Montagna. Oggi vi presento Natura Morta, il primo dei romanzi eh, della serie di Armand Gamache, di Louise Penny, che è un'autrice canadese molto conosciuta nel mondo anglofono, ancora poco pubblicata in Italia, eh, se ne è fatto carico ultimamente, Stile Libero di Einaudi. Il primo thriller eh, di questa serie, quella dedicata all'ispettore capo uh, Mash, è stato pubblicato nel 2005 in Canada e in Inghilterra. Eh, il romanzo Still Life, adesso vi faccio vedere ecco, la copertina, è questa, Natura morta, è ambientato nel mitico villaggio di Tri Pines perché dico mitico? perché eh, lo capirete lo capirete durante queste spiegazioni che vi farò attraverso i miei podcast lo capirete se andate a cercare su Google eh, lo capirete soprattutto leggendo eh, la scena del crimine appare subito nelle prime pagine la prima persona che incontriamo che impariamo a conoscere è proprio la persona che è stata uccisa jean -Nil, che è una maestra in pensione direttrice del coro del paese amatissima eh, il cui cadavere viene ritrovato nel bosco subito dietro al villaggio da un passante durante la stagione dell'apertura della caccia al cerro quindi si parte Pensando a un incidente. Eh, L'omicidio avviene il giorno prima, la sera prima della festa del ringraziamento. Eh, è un po' come se qualcuno avesse ucciso Miss Marple in verità, perché le assomiglia a Gianil, eh, è affacendata in tutte le cose del paese, eh, è molto amata in quanto maestra, ma si immagina anche sia stata in passato temuta, è un po' impicciona ma in realtà è molto lucida, molto razionale e dopo di lei compare Poirot, cioè l'investigatore, la seconda persona di cui facciamo conoscenza è proprio Armand Gamache, il capo della Siretta del Quebec. Le somiglianze finiscono qui. I rimandi eh, si concludono perché sono personaggi diversi sia da Miss Marple che da Gattacristi così come è diverso il villaggio eh, Three Pines non è Semmerimid Subito dopo la scena del crimine incontriamo quelli che sono poi i personaggi fissi di tutta questa serie che oramai conta 18 romanzi in Canada, e in Inghilterra e in, e in Francia, pochi di meno. Incontriamo i coniugi Morro, Clara e Peter, e il loro amico d'infanzia, l'amico d'infanzia di Peter, che è Ben Adley. Incontriamo il braccio destro di Gamache, che è Jean-Claude eh, e eh, Re Marie, che è la moglie di Gamache, di Armand, incontriamo i loro figli, non tanto in questo romanzo ma nei romanzi successivi qua vengono solo evocati Daniel e Nnie. e poi faremo conoscenza anche dei nipotini di Re Marie e di eh, Armand. Incontriamo Ruzzardo che è un personaggio molto particolare, è una poetessa che ha vinto eh, premi internazionali, quindi molto conosciuta, molto brava che vive in questo villaggio ed è un personaggio veramente incredibile al limite della follia, ehm, dell'antipatia eppure nonostante la sua arroganza, la sua prepotenza piano piano impariamo ad amarla e anche Armand che ha subito uno scontro in, in questo romanzo abbastanza, eh, come dire, violento, eh, a parole ovviamente, tuttavia eh, finirà poi per rivolgersi spesso a lei e quando scoprirà chi è effettivamente eh, capirà insomma, di, di, di avere, che è la persona di cui lui ha imparato eh, quasi tutte le poesie a memoria perché è, Armand è un grande appassionato di letteratura e la letteratura è presente in questo romanzo insieme all'arte, che è ancora più presente, e alla musica. Eh, Ruzzardo è anche un'alcolizzata, ma questo non, non le impedisce di valutare con lucidità sia i fatti che le persone. Poi incontriamo Olivier Dubois, Olivier Brule, scusate, e eh, Gabri Dubois, che sono i gestori dell'unico bistrò del paese e anche del uh, Bed and Breakfast e sono compagni di vita. Infine, incontriamo Mirna Landers, che è la proprietaria della libreria adiacente al bistrò e che anche lei ha una storia particolare, come tutti questi personaggi. Non sono solo questi, diciamo, gli ospiti fissi della serie. Questi sono quelli più importanti, più centrali. Eh, questi personaggi sono diversi l'uno dall'altro, svolgono mansioni diverse l'uno dall'altro all'interno del paese e nella vita e tuttavia hanno in comune tra di loro una cosa ben precisa. Tutti sono venuti a vivere a Tre Pines cercando una seconda occasione, un modo di vita differente e cercando anche rifugio e Tripines è per eccellenza il luogo del rifugio e per eccellenza perché non solo perché è un piccolo paese isolato da tutto ma non è presente sulle mappe catastali no, e sulle mappe geografiche non è presente nemmeno non lo si trova nemmeno cercando su Google Maps <coughs> ma soprattutto ha una storia antica di protezione, indicata proprio da questi tre pini che si ergono nel mezzo del paese, ai lati del parco di fianco alla ghetto, attorno al quale sono costruite le case e i piccoli, pochi negozi, perché sono un rifugio, perché sono un simbolo. La vicenda si svolge nel nostro presente affrontando il tema della corruzione pervasiva, affrontando vari temi, tra cui quello della corruzione pervasiva, del traffico internazionale di droghe e dei vari cartelli, di chi si sente diverso perché lo è fisicamente o, eh, o psicologicamente rispetto alle aspettative della società attuale, agli appetiti materiali o meno del mondo occidentale e arriva a trattare negli ultimi, nel penultimo, nel terzo ultimo anzi libro, della pandemia, più che della pandemia diciamo della post-pandemia un altro tema presente è quello della natura insieme a quello dell'arte di cui vi ho già parlato la natura selvaggia del Quebec canadese che si contrappone in qualche modo alla politesse degli abitanti del villaggio Cosa significa? politesse è una parola francese e qui è usata per indicare civiltà in senso lato quindi è la natura bellissima ma pericolosissima del Quebec che eh, è in perenne contrasto in perenne lotta eh, con la politessa degli abitanti che sono so, proprio perché abitano in un posto lontano da tutto eh, sono tra di loro solidali, amici eh, abituati a prendersi cura l'uno dell'altro nelle emergenze tuttavia, tuttavia all'interno di questo mondo apparentemente idiliaco e perfetto non mancano le ombre non manca la malvagità, la vidità, la cattiveria che porteranno poi appunto a degli omicidi eh... Dopo la descrizione del crimine, tornando al romanzo di cui vi volevo parlare, i lettori partecipano a un comitato eh, artistico per organizzare una mostra di quadri, di opere d'arte, che eh, è un, sì un comitato di paese, ma in realtà ha ben poco da invidiare a quelli, ai comitati che dirigono le grandi gallerie di Montreal, soprattutto, ma anche di New York, perché New York non è poi così lontana. Proprio a Trepine, a 4 km di Trepine, veniamo a scoprire che corre il confine con il Vermont e questo confine tornerà più volte, mh, sia per quanto riguarda il traffico di droga, ma anche per altri motivi. E eh, Gli Stati Uniti sono a due passi e questo è uno dei dei temi che entrano e escono dai romanzi ehm, dopo questa scena del comitato artistico che deve decidere se ammettere o no delle opere d'arte mentre intanto l'inchiesta prosegue cercando di capire chi possa aver ucciso questa maestra apparentemente un personaggio a un certo punto dirà Gamash, ci penso ci penso ma non mi viene in mente nessuno che possa volere che abbia potuto volere la sua morte no? eh, l'autrice fa fare un, un, una riflessione sul fatto che chi ha avuto eh, che è stato buono nella sua vita eh, in teoria nella nostra testa non dovrebbe mai morire di morte violenta, ma Gamash sa che non è esattamente così che funzionano le cose. Dicevo, subito dopo questo comitato assistiamo a un evento che è avvenuto prima dell'omicidio di Jean. Tant'è che Jean è copartecipe diciamo, di, questa, di questo evento, e cioè un'aggressione, la prima in realtà dopo, do, dopo 12 anni che loro vivono lì, aggressione omofoba che viene fatta a ah, oh, Gabri e a Olivier è un'aggressione infantile fatta da tre bulli di paese tre ragazzacci Jean Centra perché eh, ne riconosce due anche se erano tutti mascherati e li blocca li ferma e loro scappano perché sanno di essere stati riconosciuti dalla loro maestra e questo si pone insieme alla caccia al cervo come un ulteriore motivo di omicidio anche se appare subito piuttosto eh, come dire non solido no? perché insomma che dei ragazzini sia pure dei bulli che eh, fanno quello che fanno nei confronti di due persone dello stesso sesso che vivono insieme e vandalizzano in parte il loro locale <coughs> Non, si spiega, non può comunque portare fino a un omicidio. In realtà eh, tutto il villaggio si stringe attorno a Gabriele Olivier aiutandoli a eh, ripulire, a rimettere in ordine e addirittura il padre di uno dei ragazzi lo accompagna a scusarsi quindi in realtà nel male di nuovo il paese svolge la sua funzione di controllo sociale. Cosa dirvi altro? Non vi voglio certo raccontare più di tanto la trama del thriller. Quindi eh, torno così su delle considerazioni generali che sono di carattere più sociologico. Ehm, Tutta la, saga, tutta la saga, perché con 18 romanzi direi che di una saga si tratta, eh, di Luis Penny, gioca molto sul contrasto tra luce e ombra, tra amicizia e malvagità, tra collaborazione e narcisismo e voglia di protagonismo personale. Eh, le ombre vengono accentuate dalla luce anche la luce proprio bella fisica di questo paesaggio canadese e, ehm, ed emergono in certe situazioni particolari emergono facendo anche eh, venire fuori il tema di eh, come vivere all'interno di una società che di fatto è molto complessa eh, i contrasti in Quebec sono anche di carattere linguistico come scopriremo leggendo tra il mondo anglofono e il mondo francofono tra gli indipendentisti che vogliono il Quebec staccato dal Canada anglofono e gli statalisti che invece vogliono che il Quebec resti in mano al Canada che è francofono un altro dei contrasti su cui si, giocano, si gioca questa serie di romanzi è il contrasto tra città e campagna. La campagna alla fine risulta in qualche modo vincitrice, però eh, la città è vicina, nel bene e nel male. E il bene è l'arte, la cultura e del resto tutti questi personaggi in qualche modo sono dei cittadini che sono venuti via da Montreal, eh, dalla grande città, proprio per cercare rifugio, ma hanno importato nel mondo rurale quella che è la loro appunto, politesse, il loro modo mh, colto di eh, affrontare le situazioni. Cos'altro dire? Eh, quando finirà il romanzo, vedrete che vi spiacerà, andare da Three Pines, ma è bello perché possiamo rientrarci quando vogliamo finché almeno Luis Penny continuerà a raccontarci il presente attraverso i suoi romanzi usando, eh, usando la forma del thriller eh, io vi saluterei qua spero di avervi fatto venire voglia di leggere questo primo romanzo tra una settimana vi parlerò del secondo romanzo. Vi parlerò uno per uno di tutti e cinque, perché oramai sono cin sono solo cinque, non sono oramai. Sono solo cinque dei 18 che la Pegna ha scritto e che sono stati tradotti in italiano. Um, cercherò di, uh, se volete potete trovarli sia nelle librerie perché ho visto che nelle librerie eh, un pochino più grandi e, e magari meno commerciali si trovano eh, o comunque li si possono ordinare quelli in inglese e quelli in francese io non con, lo avrete capito che dalla pronuncia non conosco bene l'inglese quindi li ho letti in francese quelli in francese sono già molti di più eh, pubblicati e, però appunto ripeto li trovate sia online che nelle librerie vi saluto vi ringrazio di avermi ascoltato se volete iscrivermi al canale mi fate contenta se volete mandarmi dei commenti anche sono eh, dis disponibilissima a rispondere per quello che posso vi abbraccio tutti ciao